Oggi un video diverso dal solito perché voglio parlarvi di due operazioni o meglio di un'operazione e di un'azienda che abbiamo osservato in stock insider perché secondo secondo me ci sono stati dei insomma ci sono delle cose interessanti da dire in merito a price action e in merito ad analisi fondamentale e in poche parole quello che cioè quello che sarà il messaggio di questo video è in pratica che si può formare di fatto un cocktail perfetto con analisi fondamentale e price action e al diciamo al verificarsi certe condizioni questo cocktail può diventare veramente esplosivo ed è esattamente quello di cui voglio parlare in questo video di oggi quindi per cominciare intanto ti dico che le aziende sono caring e moncler e Comincerei leggendo proprio quello che ho scritto sul canale privato di Stock Insider, su, su Telegram e sono le due aziende ovviamente evidenziate, evidenziate in giallo e partirei leggendoti quello che ho scritto di, di Moncler e ho scritto l'azienda risulta non sopravvalutata sul price earning anche se non è basso, 29,36, ovviamente questo l'ho scritto qualche giorno fa quindi adesso potrebbe essere leggermente diverso quando andremo a vedere poi su Finance ed è invece sopravvalutata del 20,7% rispetto al fair value. Sul fronte delle performance passate, a mio avviso, la situazione non è male, visti i trend positivi di utili e ricavi, e tra poco li vedremo, e gli utili risultano essere di qualità. Sul fronte della solidità, la situazione è ottima, e infine gli utili semestrali del 2022, usciti oggi, quindi qualche giorno fa era il 27 luglio per l'esattezza, sono buoni circa quattro volte gli utili del primo semestre del 2021. Quindi in questa valutazione io ho scritto che l'azienda è interessante e che quindi presenta dei dati per certi versi positivi e di conseguenza insomma l'azienda sarebbe meritevole di essere osservata a livello fondamentale. E intanto adesso ti faccio vedere un attimo quella che è la situazione grafica che era la situazione grafica che praticamente al momento dell'uscita degli utili era qui. E questo è uno dei nostri trigger, è una FTV ed è molto interessante vedere come in questo caso la dinamica long si è creata proprio nel momento in cui è uscito il dato, quindi analisi fondamentale che si è confermata con la price action e ovviamente la price action ha un ruolo centrale nella nostra strategia come, come ben saprai se segui i nostri video. E quindi qui la cosa interessante qual è? La cosa interessante è che c'è stato proprio un cocktail perfetto di cosa? Di analisi fondamentale positiva con dati positivi, gli utili che sono usciti quel giorno erano utili positivi, perché come abbiamo appena visto, circa quattro volte gli utili del primo semestre del 2021, quindi presi i sei mesi iniziali del 2022 scusatemi ecco qua, presi i sei mesi iniziali del 2022, sono quattro volte i, gli utili dei sei mesi iniziali del 2021, vero che l'anno scorso c'era il Covid che era un po' più, più pesante rispetto ad adesso, sicuramente c'erano ancora più, più regole, ci sono state più restrizioni, lockdown eccetera eccetera, però molto interessante perché, perché vedete come FTV che praticamente si forma con, eh, con l'uscita degli utili più analisi fondamentale positiva e qui c'è stata un'esplosione al rialzo tuttavia devo essere, devo essere sincero nel senso che in Stock Insider l'abbiamo vista quando era così l'abbiamo vista, è stata fatta l'analisi fondamentale ed era ovviamente positiva però poi il giorno dopo aveva già aperto, aveva già aperto qua in gap e quindi ovviamente non eh, non abbiamo fatto questa operazione non l'abbiamo fatta perché ha aperto in gap e quindi non, eh, non si è potuto diciamo entrare a mercato però comunque quello che volevo far vedere è proprio quanto è interessante la dinamica più l'analisi fondamentale e invece per quanto riguarda caring che adesso leggiamo quello, quella è un'operazione che abbiamo fatto ed è molto simile e adesso la andiamo a vedere quindi torniamo qui questa è caring questa qui sopra infatti vedete 27 luglio 27 luglio anche per questa azienda oggi sono usciti gli utili e sono soddisfacenti Inoltre risulta completamente in ordine anche sotto tutti gli indicatori che guardiamo di solito. Infatti è sottovalutata sia rispetto al pre earning che al fair value. Le performance passate sono buone e la solidità finanziaria è buona. Complessivamente ritengo l'azienda, ma anche Moncler, molto interessante e degna di essere osservata. Quindi anche qui valutazione positiva e giusto per farti capire, se andiamo qui, ecco qui abbiamo Caring, questo è Caring su EU Finance, vedete la pressione 21,93, qui abbiamo la situazione di utili e ricavi nel tempo, quindi vedete come comunque il volume di business nel tempo tende a crescere, e anche, anche gli utili comunque non sono male sono quelli in blu nel senso che sono rallentati nel 2019 è vero nel 2020 causa sicuramente anche della pandemia sono rimasti particolarmente bassi ma comunque l'azienda non è andata in perdita nel 2021 è tornata a fare utile, anche se l'unica cosa negativa che potrei, potrei dire è che sicuramente qui si è abbassato il margine di, profitto, margine di profitto, quindi quanto del fatturato si riesce a convertire in utile, perché qui utili 3,18 miliardi. Qui utili 3,71 miliardi, quindi l'utile comunque è sceso leggermente ma è salito il ricavo. Quindi sicuramente questa non è una cosa bellissima, nel senso che si è ridotto il margine di profitto, però complessivamente l'azienda è interessante, infatti se andiamo a vedere anche in statistiche tutti i vari dati di bilancio, una cosa molto interessante da vedere intanto è che il margine di profitto non è male comunque, si sarà abbassato ma comunque 18,87%, un buon margine di profitto. Poi ROE 28,39%, molto buono come ROE, che sarebbe la redditività, quindi di fatto quanto l'azienda riesce a creare ricchezza e tra l'altro cosa in realtà che mi interessa ancora di più in questo, in questo frangente è il fatto che debiti totali 11,68 miliardi, liquidità totale 5,87 miliardi, abbiamo qui una situazione dove la liquidità totale non è poca e una cosa che di solito si fa 11,68 miliardi se andiamo di nuovo in riepilogo e andiamo a vedere quanto è il fatturato dell'anno scorso, quindi del 2021, 17,65 miliardi, quindi 17,65 miliardi è superiore dei debiti totali e quindi vuol dire che comunque l'azienda ha un volume d'affari che, che, che va bene anche in relazione all'indebitamento. Poi ovvio che nelle nostre analisi di Stock insider andiamo a vedere anche l'indebitamento a, a breve termine, quindi molto interessante. E adesso andiamo a vedere anche un attimo Moncler per, insomma, per farci un'idea. Ecco, infatti il price turning è cambiato leggermente in questi giorni, è salito 31.81 e ci sta perché comunque è salito anche il titolo come valore. Andiamo a vedere anche qui la situazione comunque dell'indebitamento, che comunque non era negativa. Quindi 2,05 miliardi di fatturato e 393,53 milioni di utile. E anche qui comunque c'è stata una crescita nei ricavi e eh, sono cresciuti anche gli utili, anche se in misura minore, direi, rispetto, a, rispetto ai ricavi. Comunque quello che è interessante è se andiamo in statistiche, Guardate, allora, tanto anche qui un ottimo margine di profitto e un ottimo ROE, anche qui quindi dal punto di vista della creazione della ricchezza, tanta roba questa azienda. E poi abbiamo praticamente debiti totali 739 milioni, quindi sotto rispetto, a, rispetto ai ricavi e liquidità totale 356 milioni e quindi la situazione è ok poi un'altra cosa che vorrei far vedere anche è che comunque si possono controllare i debiti a breve termine per verificare che siano inferiori alla liquidità totale quindi per esempio si va, su, si va su trading view si va in indicatori bilancio, quindi finanziari bilancio totale attività no si va in totale passività si va su debito a breve termine trimestrale annuale proviamo a vedere l'annuale a volte non ci sono i dati, però nel senso che volta siamo mezzi fortunati, ecco, si può vedere come cambiano i debiti a breve termine nel tempo, quindi per esempio nel 2021, fine 2021, quindi inizio del 2022, i debiti a breve termine erano di 3,117 miliardi, quindi ovvio che poi nel tempo cambiano eccetera eccetera, però comunque con questa situazione andando a vedere sempre in caring la liquidità totale non è male quindi ci sta comunque queste situazioni quindi io comunque ho fatto l'analisi su queste due aziende in stock insider e praticamente le ho valutate positivamente e tra l'altro sono usciti anche perché erano usciti gli utili e erano utili positivi e ovviamente le aziende le abbiamo monitorate anche in virtù di quello e praticamente le situazioni erano queste quindi due ftv che sono uno dei nostri uno dei nostri trigger uno dei nostri diciamo trigger d'entrata proprio una delle nostre dinamiche tra l'altro questa è una dinamica inventata da Arduino che... ed è una dinamica che offre praticamente degli spunti completamente non discrezionali, quindi o lo è o non lo è in sostanza. Comunque la cosa interessante è che si è creata questa dinamica proprio in concomitanza degli utili, in concomitanza di un'analisi fondamentale comunque piuttosto buona, con una price action buona e questa è un'operazione che dentro Stock Insider infatti abbiamo fatto perché? Perché in Moncler c'è stato questo gap e quindi non l'abbiamo fatta invece in Kering non c'è stato il gap e quindi siamo potuti entrare e questa è stata una cosa esplosiva che in poche ore tra l'altro ci ha portato al target poi ovvio che nel senso ogni trader ha la sua operatività volendo si poteva anche diciamo rimanere dentro e cercare ulteriori allunghi, assolutamente noi abbiamo deciso di uscire comunque nel target che ci si era prefissati e, e quindi insomma è stata molto interessante come, come operazione perché? perché appunto è la dimostrazione di come analisi fondamentale applicata all'azionario per conoscere i titoli su quali si va a operare eccetera eccetera più analisi di price action, ovviamente quella price action è il faro e senza price action non si fa niente, ma in questo caso il mettere insieme questi due, questi due tipi di analisi sono stati veramente esplosivi perché? perché gli utili sono comunque un elemento di analisi fondamentale e sono stati il trigger che ha fatto sì che esplodesse il prezzo verso l'alto e la pre-section ci aveva detto che questo sarebbe successo grazie alla dinamica che ha formato e all'FTV. Quindi molto interessante sia Caring che Moncler e tra l'altro sono aziende queste che probabilmente comunque continueremo a monitorare in futuro per, per eventuali future diciamo, operazioni se dovessero crearsi le dinamiche nuovamente. E, e quindi molto interessante quindi con questo è tutto fammi sapere nei commenti cosa ne pensi quindi di, questi, di queste cose che ho detto in questo video che sono molto curioso e magari ne parliamo un po' nei commenti poi io ti chiederò un like se il video ti è piaciuto di condividere questo video con le persone che pensi possa interessare questo, questo argomento e ti, ti invito a venirci a trovare su Stock Insider che insomma trovi il link in descrizione poi se ti va ti invito anche a venirmi a trovare sul mio canale dove invece si parla prevalentemente sempre di aziende però dal punto di vista della strategia di business quindi come far crescere il business come svilupparlo, come migliorare un proprio business eccetera eccetera e noi direi che ci vediamo quindi con i prossimi video con le prossime live ti ricordo che praticamente tutti i venerdì non tutti tutti, nel senso che potrebbero esserci dei venerdì in cui non riusciamo a farla, però molti venerdì, quasi tutti i venerdì, facciamo una live dedicata alla Trading Room sulle azioni, quindi praticamente ti facciamo vedere un pochettino quello che si fa in Sock Insider, di fatto, e, e niente, noi in ogni caso ci vediamo quindi nei prossimi video, nelle prossime live, ti ringrazio per essere arrivato fino in fondo, alla prossima, ciao!